a play, premi like, ci stanno le tigre online, uh. clicca che condividi uomo che non basta mai, ma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, uh. devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube, serviti uh. tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma se il tuo Maxi più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi Nuovo perché il vecchio è stato facciato e Quindi giustamente ce n'è uno nuovo Per fare questo glitch avete bisogno di un bunker Un centro operativo Il respawn nel bunker Una LG proveniente da dentro al centro operativo E l'auto da duplicare e Poi abbiamo bisogno di delle birre e molta molta pazienza ragazzi, allora dovete posizionare l'auto come la sto posizionando io, eh, facendo dei tentativi, vari tentativi, e mentre salite nell'auto dovete premere triangolo il, giustamente l'auto deve stare vicino al pallino azzurro in maniera tale da risucchiarvi con l'animazione del, eh, del centro operativo, insomma, di, in maniera tale da buggarci. Allora, come state vedendo ragazzi, dicevo, ci vuole pazienza, quindi eh, abbiate tutta questa pazienza di poter fare il glitch. Il glitch non è facilissimo, non è come tanti altri glitch facili facili, quindi non state lì a scrivere, non funziona, non funziona dopo un tentativo perché non è facile, non è stato neanche per me facile girare questo video e quindi eh, mi raccomando, abbiate pazienza nel provare mi raccomando, un'altra cosa, quando scendete dal veicolo che fate il tentativo pigiate il pad per aprire il menu interazioni in maniera tale da non entrare dentro al centro operativo quindi andiamo a tentare questo video non ha tagli ragazzi, quindi è integrale allora qui è riuscito ragazzi a questo punto quando vi riesce, che cosa dovete fare? dovete andare in attività recenti di qualche vostro amico e vi andate ad unire fate avviare gta online, quando vi arriva questo messaggio lo eh, schippate, premete cerchio e lo eliminate dopodiché vi ubriacate a morte ragazzi, ci dovete morire ubriachi in maniera tale che il gioco vi farà spawnare al centro della città o meglio vicino all'ospedale una volta che sarete eh, vicino all'ospedale sarete invisibili ragazzi in questa situazione e quindi il glitch starà funzionando eh, bene diciamo qui eh, potete diventare ceo e richiedere un buzzard oppure potete fare come ho fatto io salite qui sopra prendete un elicottero, c'è cioè quasi sempre se non lo trovate diventate ceo e richiedete un elicottero andate nel palazzo del ceo ragazzi fatelo nel palazzo del ceo il glitch perché sennò, altrimenti ogni volta per comprare birre o dovete cercare negozio o dovete fare sempre eh, avanti e indietro per il palazzo del ceo una volta che siete nel palazzo del ceo dovete entrare nel palazzo del ceo io per avvantaggiarmi il glitch ragazzi vado direttamente nell'ufficio e ricompro le birre così mi trovo già avvantaggiato non devo fare giri a vuoto una volta che ho comprato le birre eh, adesso andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare insomma vado a comprare le birre, come vedete eh, vi alternerete tra l'invisibile e il visibile, comunque non è quello il problema compriamo tutte le birre, una volta comprate le birre andiamo nel garage dove dobbiamo avere l'auto che vogliamo duplicare ragazzi io in questo caso, proprio per farvi vedere che il glitch è recente vado a duplicare l'auto del dlc che hanno appena rilasciato del dlc che è stato rilasciato io adesso andremo a vedere quale auto andrò a duplicare però voi fatelo con una retro custom con un'auto modificata da bennis perché paga molto di più rispetto a questa auto che sto duplicando io quindi non mi dite posso duplicare questo posso duplicare la proto No, dovete duplicare le auto di bennis, mi sono rotto il cazzo di ripetervelo migliaia e migliaia le volte dovete duplicare unicamente auto di bennis io questa auto la sto duplicando ma solamente per farvi vedere che è l'ultimo dlc uscite dal garage con l'auto che volete duplicare richiedete il centro operativo mobile e vi farà questo respawn ragazzi se non vi darà il centro operativo mobile scendete dall'auto insomma vedete voi comunque a me me l'ha dato quindi eh, vi spawnerà al porto richiedete nuovamente il centro operativo mobile perché non l'avrete in zona una volta richiesto il centro operativo mobile ragazzi passiamo al resto del glitch quindi aspettiamo che eh, arrivi il centro operativo mobile Quando vedete che in mappa è spawnato il centro operativo mobile, vi dirigete verso il centro operativo mobile. A questo punto, ragazzi, entrate nel centro operativo mobile. Anche perché comunque eh, dovete, dovete salvare il veicolo, insomma e vi farò questo lag in pratica che vedrete eh, il bunker insomma quando siete nel centro operativo mobile che cosa fate potrete uscire tranquillamente perché tanto l'auto sarà salvata una volta usciti scendete tranquillamente dal veicolo e richiedete una una elegi insomma ragazzi dovete richiedere una LG per far ripartire il glitch io rientro nel centro operativo mobile perché ho sbagliato scendete a piedi dal centro operativo mobile ovviamente ragazzi eh, chiamate una LG e la sostituite con l'auto eh, giustamente dovete avere un garage con delle elegy come vi ho già detto chiamate una elegy dal garage e la sostituite con l'auto che è dentro il centro operativo mobile in maniera tale che poi cambierete sessione vi troverete respawnati dentro il centro operativo mobile e eh, non dentro al centro operativo mobile, dentro al bunker scusate e, e avrete una, una LG normale per rifare il glitch nuovamente dentro al centro operativo mobile spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegare il glitch anche se ci sono stati dei momenti di vuoto però non ho voluto tagliare il video e, detto questo ragazzi spero di, veramente, di avervi spiegato tutto quanto in maniera concreta adesso vi vado a far vedere che l'auto l'ho duplicata prima chiamo il meccanico e vi faccio vedere dov'è l'auto vi ricordate ragazzi e poi ci andrò di persona a vedere l'auto proprio per farvi vedere dove sta l'auto detto questo ragazzi se volete la conferma che l'auto è duplicata rimanete fino alla fine del video io vi lascio un saluto, fate questo glitch, abbiate pazienza nel fare questo glitch un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti